Un altro mezzo, qui è tra più un discorso di educazione digitale, e quindi più a medio e lungo termine come strategia, è quella di proporre un punto di vista alternativo del mezzo. Ad esempio, i nostri ragazzi che guardano Youtube, noi sappiamo benissimo che guardano i gamers perché vedono un po' come gli altri giocano, guardano i video musicali, guardano altri, altri youtuber, e ok. Ad esempio, una strategia è quella di proporre un mezzo alternativo. Ad esempio, quando io vado nelle scuole, soprattutto con ragazzini delle medie, di ovviamente le superiori sono già più svizie, o eh, fine elementari, e gli chiedo quanti di voi usano YouTube, e tutti, ovviamente, alzano la mano perché figuriamoci chi non guarda YouTube al giorno d'oggi, allora gli chiedo, d'accordo, ma quanti di voi guardano YouTube? Per viaggiare, cioè quanti di voi viaggiano con YouTube? Quanti di voi viaggiano nel tempo con YouTube? E così via. Quindi, un punto di vista alternativo del mezzo: sia YouTube che è lo strumento che è la loro televisione, in tutto sommato, può essere utilizzata per viaggiare, per conoscere gente strana, perché no, nel senso buono del termine, ovviamente, per viaggiare nella storia anche eventualmente, e così via. Okay, quindi, io non demonizzo il mezzo perché ripetiamo che siccome loro mettono pezzi di vita, eccetera, eccetera, demonizzare YouTube eh, significherebbe un po' come demonizzare delle parti di se stessi o dei pezzi della propria vita perché loro poi ci mettono anche dei contenuti su questi social. Ma semplicemente dire: Ok, va bene, YouTube, eccetera, eccetera però facciamo anche un'altra cosa, vediamo insieme un viaggio, viaggiamo e così via. Ok, quindi questo è anche. È molto importante, prendi lo stesso mezzo ma cambi proprio prospettiva, sì, sì, allarghi l'orizonti. Il problema è la scelta dei video, su Youtube c'è veramente Esatto, il problema è la scelta dei video, esatto, e poi diciamo che, esatto. A volte può essere usato quindi più per divertimento, altre volte magari più per un apprendimento. Per... Esatto, esatto. A me è capitato una volta, c'era un ragazzino che aveva avuto un debito di fisica d'estate, io ero via. Questo ragazzino dice cioè, sono disperato, non so come fare, era nelle superiori e mi sono fatto dire qual era l'argomento, che in quel caso erano i vettori della fisica, che avevo che non riusciva a capirli. E ho trovato una decina di video di YouTube ehm, appunto selezionati. Eh, fatte da studenti universitari quindi dal linguaggio e format molto vicini ai ragazzi delle superiori quindi un linguaggio molto giovane e fresco molto easy gli ho passato e ho detto guarda segui questi video e vedi se ti può servire infatti poi mi ha ringraziato perché finalmente li ho capiti ad esempio oppure un altro ragazzo sempre delle superiori che a un certo punto mi dice sai Ivan vorrei tanto che le lezioni della scuola fossero come i video di Youtube e io ho detto ah perché i video youtube sono colorati sono multimediali, c'è la musica c'è per questo e fa no perché da youtube imparo tantissimo poi mi ha sparato imparo più da un video di 10 minuti di youtube che da un'ora di lezione a scuola questo veramente <ride> ero a scuola fortunatamente il professore non aveva sentito però per dire la dice lunga ok su come i nostri ragazzi utilizzando il metodo, quindi a questo punto perché no proponiamolo a questo punto di vista alternativo considerando anche un'altra cosa e questo è un discorso forse un po' di comodo nessuno di noi può fermare il digitale non è neanche il caso di farlo è il futuro punto Ma il treno è partito già da un bel po' di anni e via allora a questo punto vediamo come fare per insegnare ai nostri ragazzi a gestirlo questo digitale è il loro futuro è il modo in cui stanno andando quindi vediamo un po' come fare per aiutarli